Tanto magari la pubblica senza volerlo, questo non ci tengo a dire però che l'hanno costretto alla direzione, è impossibile essere costretti a essere diletti o anche essere diletti se non lo si vuole fare, quindi è impossibile che lo stendiano a fare una cosa che non voglio fare, cioè a cambiare le e a fare... senza franchi presi, senza tifoserie, senza... eh angeti. no, è assolutamente impossibile, io dico a Santoro che dobbiamo smettere di diventare politici, dobbiamo inventarci una trasmissione che parli di politica senza i politici, una trasmissione che parli di politica con degli esperti, in cui si racconta quello che fanno i politici, ma i politici sono tanto, perché no, no, no. ci sono tanto tante, sera operano oh, televisione quindi non c'è bisogno di una, di una televisione più eh, quella secondo me sarebbe oh, no, speriamo alla prossima